Per abilitare il debug in qualsiasi dispositivo Android, aprire le impostazioni. Quindi il menu che riporta le informazioni sul dispositivo. A questo punto tappa molte volte sulla riga che riporta il numero e la revisione della versione del software presente sul dispositivo, finché una notifica Toast non ti informerà senza alcun rispetto che il dispositivo ti aveva nascosto una serie di utili funzioni. Infine, la voce opzioni sviluppatore si sarà sbloccata da qualche parte in uno dei menu delle impostazioni, solitamente il principale. Lì, troverai lo switch per il debug USB, e sulle versioni decenti di Android, anche quello per il debug tramite rete.